Siamo vicini a fine anno e come ogni fine anno in genere si usa fare i buoni propositi per l'anno successivo. Probabilmente sarà successo anche a te di averlo fatto, no? Ci si ritrova magari l'ultimo dell'anno, alla festa con gli amici, al cenone di Capodanno e poi nel, nello scoccare della mezzanotte o comunque in quella giornata si fanno i buoni propositi per l'anno successivo. Ma cosa sono i buoni propositi per l'anno successivo? Potremmo quasi paragonarli a degli obiettivi, cioè che ne so, voglio, eh, voglio dimagrire, voglio smettere di fumare, voglio trovare un lavoro nuovo, voglio liberarmi dal lavoro vecchio, voglio trovare un compagno o una compagna nuova, voglio liberarmi da quello vecchio <ride> o da quella vecchia. Insomma, in qualche modo ci si pone degli obiettivi per l'anno successivo, questa è una cosa bene o male abbastanza comune che credo sarà capitata a molti di voi. Bene, però una cosa che in genere si dimentica di fare è il consuntivo di fine anno. Cioè, prima di lanciare, quindi di crearsi gli obiettivi o i buoni propositi dell'anno successivo, hai fatto un bilancio dell'anno precedente. Perché l'anno prima avevi fatto i buoni propositi per l'anno, quest'anno è finito. Cioè, i buoni propositi dell'anno scorso li avresti dovuti raggiungere in quest'anno. E adesso, prima di mandare i buoni propositi dell'anno prossimo, facciamo un consuntivo di quello che è successo quest'anno. Questo è quello che ti chiedo di fare se vuoi seguire questo video con me. Questa digressione casuale, ma che una digressione neanche è, perché come al solito c'è sempre uno scopo formativo in tutto quello che faccio. Ragiona con me e fa questo. Se vuoi, accetta questa sfida, accetta di fare questo esercizio, e dopo questo video fa esattamente questo, ovvero stila un bilancio di questo anno rispetto all'anno precedente quindi metti da una parte l'anno scorso e da una parte quest'anno che è appena passato e cominci a fare un bilancio un bilancio su cosa su tutto ciò che c'era e avevi sia a livello fisico materiale sia a livello interno emotivo l'anno scorso e quello che hai quest'anno che hai ottenuto quest'anno per vedere se hai migliorato o peggiorato, cioè se alla fine dell'anno l'utile di quest'anno è positivo o negativo, esattamente come un'azienda. Se tu apri un'azienda fai una sorta di stili degli obiettivi, fai un business plan. Il business plan non è altro che uno, una serie di obiettivi, obiettivi che tu tenderai a raggiungere in una determinata scadenza, ipotizziamo in un anno, appunto. Quindi cosa fai? A fine anno fai il bilancio e vedi se gli obiettivi li hai mantenuti li hai superati, oppure neanche ti ci sei lontanamente avvicinato. Questo è fondamentale per poter porsi gli obiettivi per l'anno successivo, perché se no non facciamo altro che procrastinare. Andiamo avanti, portiamo avanti, non ce l'ho fatta quest'anno, ce la farò l'anno prossimo. Eh, volevo smettere di fumare quest'anno, eh no, quest'anno non ce l'ho fatta perché mi hanno fatto innervosire, perché bla bla bla bla bla bla bla, ok, l'anno prossimo, e l'anno prossimo ci ritroveremo a fine anno con qualche altra scusa. Bene, Tira un consuntivo, tira un bilancio, tira le somme di questo anno appena passato rispetto all'anno scorso, prima di mandare i buoni propositi dell'anno successivo. Ma su cosa tiriamo le somme? Beh, posso darti qualche idea. Ad esempio, una cosa abbastanza eh, normale potrebbe essere il denaro. Quanto avevi l'anno scorso e quanto hai quest'anno. Questo è proprio tipico da bene materiale, tipico da azienda. E tra l'altro se stai seguendo i corsi su Anaera gratuiti, se stai seguendo e hai seguito il corso sulla mentalità finanziaria, avrai certamente ben definito quanto avevi l'anno scorso e quanto hai quest'anno, perché avrai tutta una serie di regolamentazioni e soprattutto avrai una base, saprai tutto quello che entra e esce, quindi avrai una gestione finanziaria, oltre che una mentalità finanziaria, che ti permetterà anche questo. Quindi, quanto avevi l'anno scorso, quanto hai quest'anno, quanto è di più o di meno? Hai di più o di meno rispetto all'anno scorso? Il tuo utile, in questo caso di vero e proprio denaro, è in positivo o in negativo? O è un passivo? Ebbene, sul denaro è abbastanza facile perché basta vedere i conti dell'anno scorso e di quest'anno e lo sai fare. Certo che se non sai quanto avevi l'anno scorso dovresti chiederti come mai la tua gestione finanziaria è in mano all'ale, all alla fortuna, non è gestita, cioè se non sai neanche quanto avevi l'anno scorso e come sei arrivato ad avere quello che hai quest'anno, fatti due domande perché sarebbe opportuno che ti inizi a creare una gestione finanziaria. Poi lo stesso concetto dovremmo applicarlo a tutte le altre aree della vita, ad esempio amici, amicizie. Vere amicizie, amicizie di quelle con la A maiuscola. Anno scorso, quest'anno, sono aumentate o sono diminuite? Qualcuno l'hai perso? Qualcuno ti ha tradito? Qualcuno non lo senti più? O, o, o e nel frattempo ne sono arrivati altri? Oppure li hai persi tutti e non ne sono arrivati altri? Se prima avevi 5 amici o amiche del cuore, oggi ne hai 3 perché due, una se ne è andata da una parte, l'altra è sparita o chissà che cosa, l'altra è sparita o l'altra è sparita, Sai che il tuo bilancio di amicizie è passivo o attivo, se invece oltre agli amici magari carissimi dell'anno scorso se ne sono aggiunti altri perché adesso sempre più gente ha voglia di stare con te, hai cambiato le vibrazioni e eh, sei adorabile verso le persone, eccetera. Bene, un'altra cosa su cui si potrebbe andare a fare un bilancio è il rapporto con la famiglia. Dove per rapporto con la famiglia si intende sia la famiglia d'origine, quindi i genitori se ci sono ancora, sia la famiglia attuale, quindi se sei sposato o sposata e se hai dei figli. Anche se io li scinderei, metterei il rapporto con i genitori, il rapporto con i figli, il rapporto con il partner. Quindi sono tre aree della vita su cui bisogna anche in questo caso vedere come era l'anno scorso e come quest'anno ma in questo caso come fai a dare delle valutazioni? Beh, potremmo dare un metro di giudizio valido un po' per tutti. E visto che sul denaro è facile perché hai una somma, una cifra, hai un qualcosa di palese, sulle emozioni, sulle amicizie, sulle relazioni non puoi... Mh, su, abbiamo bisogno di un metro di giudizio. Io direi che il metro di giudizio sono le emozioni positive. Addirittura potrei... Prendere come metro di giudizio i giorni positivi, cioè i giorni che ti hanno lasciato un'emozione così positiva da essere ricordata adesso a fine anno, sono giorni attivi, quindi il nostro, il nostro guadagno. I giorni invece che ci hanno lasciato delle emozioni negative e che ancora oggi ce li ricordiamo e ci fanno girare le balle, quelli sono negativi, sono i passivi. Quindi gli attivi sono le emozioni, i giorni positivi, i passivi sono i giorni appunto negativi. E questo lo possiamo fare valutandolo di, di volta per, per ogni area. Famiglia d'origine, con i miei genitori, cavolo, in quest'anno mi hanno fatto girare le balle quella volta, quella volta, quella volta. Mm, e fai i conti, ti, ti ricordi proprio le giornate negative? Perché ogni volta che hai avuto una giornata negativa, in qualche modo è come se tu avessi pagato un debito, è come se tu ci avessi rimesso, cioè hai rimesso non di soldi, ma di emozioni, di vita, di, di, di momenti di vita che potevi usare per stare bene, per provare piacere, li hai usati per stare male, e li hai usati, perché poi se segui il salto quantico, se segui tutti gli altri corsi, capisci che sei tu che dai l'autorizzazione a far accadere tutto questo ma questo è un discorso un po troppo lungo se non hai seguito i video del salto quantico ti consiglio di seguirli quindi giorni positivi e giorni negativi con i miei genitori con il mio partner o i miei partner con i miei figli se ho dei figli quindi positivi o negativi positivi o negativi non solo quindi quest'anno ma lo andiamo a valutare anche rispetto all'anno scorso se ce li ricordiamo di sicuro questo bilancio di fine anno ci sarà utile per l'anno successivo per fare questo stesso lavoro, su questo stesso video. Perché questo video te lo rimetterò ogni anno. E ogni anno ti riproporrò di fare esattamente questo lavoro. Ovviamente, se l'anno scorso non te lo ricordi, Quest'anno cominci a lavorare, ma bene o male se ti sforzi un po' ti ricordi l'anno scorso com'è stata la relazione con i tuoi genitori e se quest'anno è migliorata. Sai com'era la relazione con i tuoi partner e se quest'anno è migliorata. Sai com'è la relazione con i tuoi figli e se quest'anno è migliorata. Ancora, relazione con il lavoro. Com'era l'anno scorso? Quanto ti ha dato di positivo? Quante emozioni, quanti giorni positivi hai vissuto grazie al tuo lavoro? E quanti negativi? quanto attivo e quanto passivo e anche in questo caso tira le somme e fa il bilancio ma ancora cosa fondamentale salute com'era la tua salute l'anno scorso quante volte sei stato male e com'è stata la tua salute quest'anno quante volte sei stato male magari se hai avuto una salute di ferro quest'anno e l'anno scorso ti eri ammalato, oppure l'anno scorso sei stato ammalato più e più volte, o sei finito in ospedale o chissà che cosa, e quest'anno è andato benissimo. Bene, anche in questo caso attivo-passivo. Ancora ci metterei natura. Perché natura? Perché la natura è la nostra madre, quindi il rapporto con la natura. Com'era il rapporto con la natura nell'anno scorso e com'è stato il rapporto con la natura in quest'anno? Quante emozioni positive ti ha dato la natura l'anno scorso e quante emozioni positive ti ha dato la natura quest'anno? Il bilancio è positivo o negativo? E ancora, ancora, fondamentale, il rapporto con te stesso e direi con la spiritualità, che non è tanto diverso, è perché nel momento in cui riusciamo a entrare dentro di noi riusciamo a connetterci con il nostro Dio interiore e quindi con la nostra divinità e quindi diventiamo spirituali. Quindi, com'era il rapporto l'anno scorso con me stesso? Avevo paura a stare da solo perché non sia mai che stavo da solo, la mia parte profonda mi faceva vedere i mostri, i draghi, le, le, le cose peggiori di questo mondo, e invece quest'anno finalmente mi sono aperto, sono riuscito a entrare dentro, sono riuscito a, a capire meglio, a scavare, a comprendere i miei schemi, e quindi le mie cose sono migliorate. Sì o no, oppure quest'anno è stato peggio dell'anno precedente. Anche in questo caso tira le somme. E poi, alla fine di tutti questi elementi, fai un totale generale. Un totale generale che potrebbe essere fatto appunto dalla somma dei giorni positivi, dei giorni belli, dei giorni che ricordi, dei giorni emozionalmente importanti che sono stati, che hai vissuto quest'anno, e quelli che hai vissuto l'anno scorso. E tiri una somma. Bene, quella somma, quel finale, dovrebbe essere positivo, ovvero quest'anno dovresti aver vissuto più momenti positivi e belli rispetto all'anno precedente. Perché se no, sei in passivo. Perché se no, il tuo bilancio è in negativo. Perché se no, stai peggiorando il tuo stile di vita invece che migliorarlo. Questo cosa vuol dire? Che i buoni propositi dell'anno successivo dovrebbero essere migliorare appunto quelle aree della vita in cui in quest'anno si è andato in passivo si è andato in debito e parti già con un debito se quest'anno la tua famiglia d'origine i rapporti sono peggiorati beh per l'anno successivo vedi di migliorarli e deve essere uno dei primi buoni propositi se la salute è peggiorata uno dei primi buoni propositi deve essere quello di migliorare la tua salute come con le varie strategie che poi magari ti puoi organizzare a fare e questo eh, rientra un po' più nel concetto di raggiungimento degli obiettivi che poi si trova anche nei corsi di programmazione neolinguistica che trovi anche lì gratis, suonera, eccetera. Quindi, anno scorso, quest'anno, tira le somme e vedi se quest'anno, a livello sia di denaro e di beni materiali quindi di ciò che possiedi, sia a livello di beni emotivi di giorni, valore concreto, emozionale che hai vissuto, giorni che puoi ricordare belli, momenti che puoi far riportare alla mente per stare bene, bene quei momenti dovrebbero essere di più dei momenti negativi, allora quest'anno ha avuto un senso di essere stato vissuto, se così non è stato, se il bilancio è negativo beh, l'anno prossimo, tendi innanzitutto a pagare i debiti, quindi a sistemare quello che è ancora in debito e poi vai a migliorare tutto il resto, perché l'anno prossimo ci ritroveremo di nuovo qui a fare lo stesso consultivo e l'anno prossimo voglio che la tua vita sia in attivo e non in passivo. Ti aspetto e buon anno.